Salve di nuovo amiche e amici di YouTube! Stiamo di novità in novità. Eh, a quanto ho saputo, credo, dal TC2 di International. Prima è stata la volta di PD e PDL di governare insieme adesso è la volta del movimento 5 stelle governare con il pd quali giri della politica quali giri della storia morale ci insegnano una cosa fanno un'altra quello è sempre stato così ma Adesso anche i nuovi arrivati parlano come i vecchi. Questa è la novità. E in ciuccio, non in ciuccio. Ci sto, non ci sto. E poi PD e PDL si sono fussi in un abbraccio che rischiava di essere mortale, non solo nella sigla. PD, PDL adesso anche il movimento 5 stelle così ermetico si eh, riduce magari a governare con pd e pdl urge la necessità di un movimento sante in cian eh, ma forse io starò troppo occupato facendo video per youtube Aspettando di superare quota 5.000 visualizzazioni. Grazie di tutto e ci rivedremo.